Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della muta vocale, che cos'è e come comportarsi quando avviene. Cantare, cantare, cantare in libertà Sappiamo bene che i bambini hanno delle voci definite voci bianche, poi crescendo all'età della pubertà, quando iniziano a crescere i baffetti ai maschietti e le donne diventano signorine, eccetera, eh, la voce cambia e quindi avviene questa fase che si chiama proprio muta vocale. In questo periodo, che può durare diversi mesi, anche qualche anno addirittura, eh, la voce cambia molto, non tanto per le femminucce che perdono un 2-3 toni al massimo, e la voce diventa più piena ma mh, tantissimo per i maschietti che perdono anche un'ottava se non di più quindi loro che sono magari abituati a cantare le canzoni alte delle donne perché avendo una voce bianca la voce è molto acuta si trovano improvvisamente tipo a rispondere al telefono pronto e eh, tu chiami Dici, chi sei sono matteo <ride> e non eri abituato a sentire quella voce quante volte vi è capitato Vigilacchio di Che voce il giovane Homer mi renderà miliardario per questa vita e quell'altro Oh no te divina Ehi, la mia voce è cambiata Oh no te quando Cristo nacque Porca miseriaccia Quindi se un bambino già cantava avvertirà moltissimo questa differenza e quindi è importante in questa fase non mettere sotto stress la voce perché è una fase molto delicata. E diciamo che un bimbo sarà portato comunque a cantare delle canzoni alte che prima faceva, non ci riuscirà e eh? a volte si è così caparbi che... Ma ci riuscivo! Ah! E uno invece prova e riprova. E il mio consiglio è quello di affidarvi a una persona esperta che vi dica cosa fare. E soprattutto cosa non fare eh, affinché la vostra voce rimanga in salute. Soprattutto ai maschietti, state tranquilli perché questa è una fase che dura un po'. Poi dopo la voce che magari adesso in una fase di muta vocale è un po' ariosa, non sa dove andare, si spezza spesso, ah, fate questo, poi piano piano si sistema ma è importante che in questo periodo voi facciate molta attenzione e siate rilassati perché poi tutto si sistema, avrete la vostra voce, il vostro range vocale, abbiamo visto nella puntata precedente che cos'è, e quindi tranquillamente potrete cantare e farlo nel miglior modo possibile. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale.